Eccoci qui, siamo con Giorgia Salvatori dell'Istituto Universitario Sofia, tra i promotori di L'Opiano Lab, che arriva la sua quarta edizione. Allora, Giorgia, vorremmo sapere cosa è stata è stato per te questa quarta edizione, cosa hai vissuto questi giorni qui, e, e anche quali sono gli impegni che ti sei presa a Lo piano Lab? E, allora, per me questa, eh, diciamo, è la, è la quarta edizione davvero, perché io ho avuto la fortuna di vivere l'Opiano Lab anche dalla parte un po' del, del Polo, ma non solo di Sofia e penso e ritengo che l'Opiano Lab sia sempre un'opportunità grande per tutti, eh, un'opportunità di incontro, un'opportunità di di scambio di esperienze ma anche scambio di valori uh, penso che ciascuno, ciascuno ne porti tanti uh, chi conosce di più l'economia di comunione, chi non la conosce uh, ma penso che questo sia il posto giusto no? per dirci chi siamo e, e, e per riscoprirci anche nuovi in questo, in questo cammino uh, come così, rappresentante di Sofia in questa edizione uh, penso che Uh, Sofia possa fare di più in questo senso, uh, penso che eh, siccome Sofia dice tanto uh, al mondo e può dire tanto al mondo in termini di, di vita, in termini di, di cultura nuova, uh, penso che debba mh, rafforzare il suo rapporto col mondo del, delle imprese, entrare nella rete di questi rapporti e, mh, e stabilire ecco un, un, un, un rapporto fruttuoso in questo senso proprio perché come università prepara i giovani anche al mondo del lavoro e siccome come università particolari li prepara in un modo nuovo, allora secondo me lo Piano Lab e anche dopo loppiano Piano Lab può essere un'occasione per crescere in questo rapporto, per maturare anche quella, quella preparazione al mondo del lavoro che in un momento di crisi come questo potrebbe risultare invece ai giovani un buon passaporto. Grazie.